Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Claudio, 55 anni, ha effettuato tre anni fa a Lavana un impianto di protesi al pene. Siamo partiti insieme, siamo stati una settimana. Claudio aveva un problema di deficit rettile su base vascolare, ha iniziato ad avere i primi disturbi all'età di 35 anni, ha portato avanti fino a 52, quindi per 17 anni questo problema di deficit rettile avendo tante eh, perplessità tanti dubbi e vivendo male la sua vita di relazione di coppia oggi claudio è qui per raccontarci un po quello che era prima e qual è la sua situazione la condizione in questo momento eh, buongiorno a tutti sono claudio 55 anni eh, ho iniziato ad avere problemi eh, con l'erezione una volta una volta sì, una volta no, una volta. Eh, fino a che ho cominciato un po' a preoccuparmi eh, quando iniziava a, ad accadere troppo spesso. Che non, inizialmente ho iniziato con che non tenevo eh, l'erezione, e quindi era un problema anche quello perché all'inizio del rapporto sessuale, insomma, eh, che viene giù nel momento più bello, eh, non, è, non è proprio bello, insomma. E quindi eh, mano a mano andava sempre peggio e fino a che eh, fortunatamente ci sono questi aiutini, la, questa pillolina blu, eh, che mi ha aiutato a, per diversi anni, eh, iniziando con una gradazione piccola, poi media e poi fino ad arrivare gli ultimi anni eh, con, con quella massima. E, poi eh, finito quello eh, l'unica soluzione erano le punture direttamente eh, sul pene ma, ma purtroppo questa è una cosa che non mi piaceva, mi disturbava perché, perché devo prendere io prima di un, un rapporto, un presunto rapporto eh, sessuale una mezz'ora prima devo prendere di nascosto la pasticchina eh, o, se no, con, con le punture, addirittura qualche attimo prima devi andare in bagno. Insomma, è una cosa molto, molto antipatica. Dimmi quella cosa che mi hai detto prima, che piangevi poi alla fine. Ah, voi, mamma mia, quanti pianti mi sono fatto perché è normale che per un uomo eh, non avere un rapporto, non poter arrivare a un rapporto sessuale. Eh, con tutto che sei attratto sessualmente da una, da una persona e non poterla avere è una cosa bruttissima bruttissima che, che mi sono fatto, mi certo normale, mi veniva da piangere perché non riuscivo a trovare un problema a questo eh, e quindi eh, adesso come stai? Adesso, adesso è un ricordo che voglio mettermi alle spalle perché adesso vivo una vita sessuale normale, normalissima, eh, quindi ho, con tutto che ho, ho la, la, impiantato con la protesi, eh, quando sono eccitato eh, mi diventa barzotto. quindi diciamo che eh, lo, sento, lo sento ancora, è ancora vivo, eh, solo che devo aiutarlo io in modo meccanico, eh, per farlo insomma decido io quando alzarlo quando abbassarlo eh, e questo mi dà una, una, eh, una sicurezza non indifferente cioè non quel problema che avevo prima io che ti portavi anche nella vita di tutti i giorni eh, perché magari una una bella persona una sì, però o senti parlare una amici... Eh, io rimanevo sempre un passo indietro perché mi sentivo un po' inferiore, avendo quel problema mi sentivo inferiore e quindi magari sì, partecipavo alla conversazione ma non attivamente e quindi è tutto un susseguirsi di, di cose di... Adesso com'è la tua qualità di vita sessuale? Adesso la mia qualità di vita sessuale è diventata normalissima come prima dell'intervento eh, cioè non come prima che iniziassi ad avere questi problemi, non prima dell'intervento e adesso vivo una vita sessuale normale, normalissima eh, nel, tan, Tante non, non se ne accorgono neanche che eh, ci cioè ho impiantato una protesi Si vede il dispositivo Beh, no, a occhio nudo? No, no, no, no, no. Non, si, non, si vede, non si vede assolutamente e quindi lo devo solo attivare io manualmente con qualche pompatina eh, è difficile attivare il device? No, no, no, no. no l'orgasmo, no. il piacere. L'orgasmo lo, e il piacere rimangono identici a come era prima. Anche l'eiaculazione. Anche l'eiaculazione, sì, sì, anche l'eiaculazione avviene no, tutto normale. L'unica cosa è che lo devi attivare tu e non si attiva da solo. Eh, però per, per il fortuna, resto. Per fortuna! Per fortuna! <ride> per il resto, per il resto, no, sono contentissimo perché. Eh, ringrazio sempre Dio che mi ha fatto eh, con vedere quel, quella pubblicità quella volta allo stadio e conoscere il dottor Antonini che è una splendida persona mi ha risposto nel giro di qualche ora da, dal, dalla mail che ho mandato dallo stadio quindi è stata anche per me una sicurezza, sono venuto nel suo studio eh, mi ha fatto vedere eh, come funziona la protesi, il prezzo che a me sinceramente eh, non ha, ha poco interessato perché ho detto i, so, i soldi si trovano in qualche maniera i soldi si trovano fa, facciamo tanti finanziamenti in vita nostra che uno per noi stessi ce lo possiamo anche permettere e quindi siamo stati insieme a Cuba eh, come ha detto il dottore eh, ho incontrato persone stupende ancora sono in contatto con il dottor Ramiro Fragas eh, dell'ospedale de, de, de, de di, di Lavana eh, ce lo, lo sento ancora eh, ci messaggiamo qualche volta eh, su Facebook persone eccezionali, dalle infermiere da, da tutta l'equipe sì. E, insomma, è stata una bella, una bella esperienza effettivamente lì a Lavana c'è un'organizzazione sì molto, veramente... molto. un'organizzazione venivano cosa vuoi per cena, cosa vuoi per pranzo mi venivano sempre gli ho fatto prendere una volta un colpo perché <ride> vedevo un derby Roma-Lazio <ride> segnò la Lazio che vincemmo 2-1 a però quella volta segnò Lazio. Ho fatto uno strillo. Sono venuto infermiera. Hanno chiamato per telefono il dottor Antonini. È <ride> una piccola parentesi, insomma, che ricordo ancora. Prima. Lo rifaresti? A voglia? Sì. Bene. Lo, rifare... lo rifarei sempre. Sempre perché mia... è come se sono rinato un'altra volta. Una mia seconda rinascita. Eh, quindi lo rifarei, sì, senz'altro. Va bene. Questa era la testimonianza di Claudio. Tre anni fa con l'impianto, ha iniziato con l'impianto, soddisfatto, mi ha ricordato il dottor Fragas che saluto, un grande abbraccio a Ramiro e a tutti gli amici della Sida Garzia di Lavana. Bene, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis, mandate le vostre mail all'indirizzo qui in sovraimpressione e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima, ciao! Arrivederci!